Data bene l'allenamento dell'altra volta? Per l'attività di oggi abbiamo bisogno di fogli e pennarelli. No, ve lo prometto, non è un'attività di bricolage, è un'attività motoria. Innanzitutto occorre fare una piccola magia e avrete creato dei bellissimi disegni. Due piedini sinistri, due piedini destri, due quadrati, due cerchi. I vostri disegni in questa maniera, quindi piedino singolo, piede singolo, doppio, singolo, singolo, doppio, eseguiremo il primo esercizio, che è composto di andata e ritorno, nel quale dovremo appoggiare con un piccolo saltino i nostri piedi sui rispettivi disegni. Ci Gireremo e faremo il lavoro. Secondo esercizio. Eseguiremo lo stesso movimento di prima, ma aggiungeremo il lavoro sull'equilibrio. Appoggio, rimango in equilibrio 1 o 2 secondi. Andrò giù a toccare il piedino. Lo stesso lavoro, come prima, eseguiamo andata e ritorno. Per quest'ultimo esercizio dovremo inserire le figure geometriche che abbiamo creato prima. Quindi quadrato, cerchio, quadrato, cerchio. L'esercizio si svilupperà in questa maniera. Appoggio, appoggio. Nel momento in cui arriveremo sul quadrato con un piede solo, dovremo portare bene sulla ginocchio. Bene le braccia verso il cielo e se riusciremo, provare ad andare sulla punta del piede. Torneremo su entrambi, dopodiché, quando finiremo di nuovo sul cerchio, salteremo con un piede e proveremo a fare un giro. Chi non riesce, chi non dovesse riuscire, fa un giro con tutti e due i piedi. Stesso lavoro su tutti gli altri, sulle altre figure. Andata e ritorno. Bene, ragazzi, per oggi abbiamo finito. Fatemi sapere poi come sono andati i vostri allenamenti. Ciao e a presto!